Ciao a tutti amici, benvenuti su nostro canale E oggi andremo a comprare le cose per addobbare la casa e dei vestiti per amare Ci vediamo dopo, ciao! Siamo arrivati al test, evviva! Andiamo? Sì! Wow, vane, wow. Oh, mamma mia, e se pesco con gli occhi chiusi? Anche, ok, vado. Guardate qua questo. che figata. Hai pescato tua sorella Anastasia? Nel <ride> Dai, allora. siete pronte? Scegliamo, vediamo con gli occhi chiusi cosa pesco, ok? Mm. Eh. Cos'hai preso? Un cerchietto Ah, no, li fai male, Anastasia Ma guardate il pavimento oh, Una streghetta Una streghetta al nasino. Oh, wow, qui Le unghie di Alu Le unghie di Alu di... Belle queste, le volete? Sì oh, Aiuto, chi mm -hmm. sei? Me le voglio comprare. Ok, sì, Vanessa Anastasia ha preso le unghie Guardiamo le unghie Fammele vedere Ugo. sono degli adesivi sono adesivi Sì. va bene Sì. poi vediamo questa zucca cosa ha dentro delle caramelle Sì, ha anche oh, questo spray bella. che a me piace vi piace? guardate Mi bella la okay, zucca ok il mio carrello è questo ah la testa di lo Frankstein lo vuoi? si accetta allora bimbe Ascoltatemi, ci servono la, la, la, la ragnatela mamma, queste... Ecco, queste cose qua ci servono da prendere Dobbiamo <ride> adobbare la, la taverna E questa mamma? Mamma, ho Do... preso uno per me Vediamo Sono da faccia di zombie Andiamo a cercare <ride> la ragnatela? Vediamo io... sono... Vi, ricordate? Vi ricordate la torta, sono già venuti qui Eh Vi già, amo. sì è vero, eravamo io e te Vediamo un po' qua cosa c'è Allora io devo scegliere il vestito. Quale vestito prendo? Mamma e lei. Guardate quanti vestiti. La strega? Sì. No, non mi piace tanto. No, no. mi piace più questo, la vampira del lume. Guardate che bello. Io... Mamma, voglio quello lì. Quale? Anna e Benissimo, lo prendiamo? Sì. Ok. E Vanessa ha scelto il suo abito. Che bello. Uh -huh. Anni Io tu invece vorresti, cosa vorresti? Vorrei la farfalla quella lì La farfalla ma, non ma, è un vestito di Halloween però Anni, eh Anastasia Sì questo ce l'abbiamo già? Guarda questo. questa che bella della Barbie Ti piace? Sì la voglio Ma che ragazzi È proprio sotterrato Con una mano Oh, abbiamo trovato tutto, la ragnatela finalmente. Anastasia, prendi una ragnatela. Prendo questa. E questa che cos'è? Cosa sono? Ah, mascherine! Trodobito. Sono mascherine! No! Sì, hanno gli ne elastici. Ne Vediamo. Mi sembrano ma mascherine. Ma... L'orsetto è la faccina della succhia. <ride> L'orsetto. Ah sì, l'hanno girato al contrario, è vero. Mamma? Ehi. Quale ti piace di tutte più? Tutte e due Li prendiamo tutte e due Li prendiamo? Sì Va bene, io prendili invece, Io invece ti attaccuro Mi catturi? Mi metto in camera mia Va bene Così poi fai gli incubi di notte <ride> Si illuminano? Sono gli occhiali Ah Questo è un cerchietto che si illumina Questi sì. sono gli occhiali E questa è una zucca, cos'è? Una, coll una collana però la collana Bella. la voglio prendere per me Anastasia tu la vuoi la collana che si illumina? Certo. oh mamma mia Anastasia ti senti un'assassina stasera? vuoi la collana che si illumina? no la collana? oh mamma mia. O la collana con la zucca mi piace di più guarda una maschera possiamo sì, fare però non ha la faccia davanti questa è, un, è disegnata ha solo i capelli e il pezzo fino alla fronte no. qua che bella, ho trovato la lapide, è bellissima Voglio proprio riproporre lo stesso angolino che hanno fatto loro Che ne dici? Sì La prendiamo? Sì Troppo bella Prendi E Mettila nel caverlo, amore Oh, ciao, ciao. Sotto. Non toccare tutto tutto però, eh Non rompere niente, amore Ci sono le mascherine qua sotto Carta <ride> Prendiamo questi palloncini, Vane sì. e Anastasia? uno, di, uno di, di fantasma e uno di zucca? Sì. Ok. Se questo possiamo Aspetta. metterlo. Sì. Mm. Vediamo. Aspetta. Fai vedere Vane. Bello. Cos'è? È una cosa che si appena. Ma ah. forse è una maschera. È una maschera gigante, no, vai a va vedere. Fai no. è... vedere. Ma dai! E dove la mettiamo questa maschera? Maschera Maxi mostro. Mm. però mi piace. Che unghie lunghe E nere Cosa c'è scritto? Happy Halloween Bello, prendilo Ani scritto di vampirina, ti piace? Mi posso, piano, Fammi vedere, sì Fammi vedere com'è qua dietro Cos'è che c'è? Il cerchietto e la gonnellina? Il cerchietto Anna. Ah, è aspetta amore, aspetta un secondo Il cerchietto Il cerchietto mantello con il logo di Gesù. Ha soltanto il cerchietto e il mantello, eh? non è bello, Vani okay. Questo qua delle lolle, eh? ci sono le lol Halloween. Ci concludiamo. faccio le, le unghie Ed... Va bene, amore. si sì, grazie. Sì. Aspetta un secondo. si sì, <susurra> va bene, dai. Grazie, mettiamo. Uh. Uh. Max, vedete come Vedete il cerchietto qui? Happy Halloween. Happy Halloween. Così. Ma. Dove l'ho presa? È stupenda Vanessa Sai che con il costume di Harley Quinn c'entra poco Magari me la compro non io Con il suo Perché no? Potrei decidere di vestirmi con uno di questi abiti Vedi, questo è uno scialle Qui ho le ali Quasi quasi, mi hai dato un'idea sai Metto questo... questo in testa Poi uso questo scialle Questa gonna E, e okay. le ali bianche Non è rosse rosse no rosse no a me piacciono bianche le ali sì, vediamo vediamo un po' questi che carini questi guardi troppo belli sì. dai va bene metti anche questo e questo lo metto guardate i tovaglioli di Halloween posso, posso li prendiamo ma sono come sta te vuoi l'estate? Sì, trovano lì prendiamo. prendiamo anche i tovaglioli Vane prendiamo i tovaglioli col di Halloween. Eh? Sono belli? Sì, sì. Dai. Guarda se trovi anche dei piatti, li ho visti? Adesso guardo. Sono questi però. No, non mi piacciono. Eh, abbiamo scelto tutto quello che si poteva scegliere. Eh? Andiamo a pagare? Vanessa, secondo te quanto spendiamo? Facciamo. Non volete. Vogliamo 60. Eh? Sui 60 euro quindi? Mm. Se c'era Daniel si spaventava sì. Tantissimo. Aspetta mamma. Dove ci sono dei ragni? Eh, sì. Dove sono? Lei, stata... Ani, stato... non si va di là, eh? È <ride> ne vuoi qualcuno? Tutte saranno un po' troppe, le nostre merendine preferite. Dai, mettine qualcuna qua nel carrello. Eh. dove arrivi dai ho 5 dai metti qua 8 7 eh, dai, vai butta oh, altre due non bastano mai altre due <ride> non bastano mai altre due è matta tua sorella <ride> non bastano mai ma quelle no, sono no basta basta cosa non bastano mai ma sei matta <ride> non bastano mai a posto? Andiamo a pagare? Ho preso anche le bolle. Merenda post spese di Halloween eh? Sì Avete fame? Uh -huh. Avete visto quante cosine abbiamo comprato? Eh? Uh -huh. Adesso andiamo a casa E le tiriamo tutte fuori E le guardiamo con molta attenzione Capiamo. Beh, Va bene? Eh? Io sono curiosa di vedere la rete quanto è lunga Ok? Ciao, Ciao. Allora dopo a casa Ciao, Ciao.